Siamo ormai giunti alla nostra edizione del Trekking Urbano Speciale Solidarietà eh, che eh, si terrà il 26 maggio venerdì prossimo con partenza alle ore 20 dal Comune di Salerno. Quest'anno il tema è una notte al monastero, rianimeremo il monastero di San Nicola della Palma eh, con tante sorprese come sempre eh, e eh, il fine è quello della solidarietà. Noi abbiamo necessità di raccogliere fondi per eh, l'Orfanotrofia House of Flower di Kabul, quindi chiediamo una donazione minima di 5 euro che si può fare presso i centri di prenotazione che sono la libreria internazionale, la bottega Equazione, a, Corso, eh, a Piazza Portanova, proprio eh, viaggi a Via a ecobistro, imperia e cappellania o direttamente al comune eh, venerdì sera, però insomma, se lo fate prima ci rendete la vita più semplice perché insomma, la partenza è sempre abbastanza eh, complicata. Eh, quindi vi aspettiamo, venite a scoprire i segreti di, del monastero di San Nicola e trascorreremo una bella serata aiutando questi piccoli amici eh, dell'House of Flower.